In questo video faremo una breve introduzione a come si selezionano gli elementi in base a, al valore di un attributo. Allora, prendiamo questo esempio, abbiamo una pagina che contiene tre div, i quali hanno all'interno il seguente testo, sono il primo elemento, sono il secondo, sono il terzo. Se le visualizzo infatti vengono così. Il primo div però non è associato a nessuna classe. Il secondo, la classe rosso e il terzo, rossetto. Le classi sono attributi e con, hanno un nome dell'attributo, che in questo caso è classe, e un valore. Allora, mh, riferiamoci prima al precedente, eh, alla precedente video. Se io eh, nella funzione che viene attivata al, quando la pagina è pronta, ready, scrivessi $$apice div ehm, apice. Andrei a selezionare tutti i div, che in questo caso sono tutti e tre. Se io poi scrivo che alla, alla visualizzazione della pagina tutti i div devono subire, diciamo, devo eseguire il metodo punto text, cioè il testo contenuto deve essere modificato in solo un semplice div, ecco che cosa succede. Tutti e tre vengono modificati allo stesso modo. Quindi anche qui ricordiamoci che quando facciamo una selezione in base a un tag in base a una classe è possibile identificare più elementi ma è il jQuery mi esegue il metodo su tutti quelli che sono stati selezionati supponiamo però ora di non voler lavorare su un tag ma in base a un attributo che in questo caso è la classe e supponiamo di voler eh, modificare solo il div che ha la classe rosso ecco ecco come si fa allora naturalmente qui potrei avere div in questo caso non cambia nulla adesso poi lo vediamo se io dico div aperta quadra class uguale rosso tra doppio apice dico applicami Questa azione qui questo metodo qui ai div ma non a tutti solo quelli la cui classe è uguale a rosso e quindi vedremo che viene, e il testo viene modificato in sono rosso eh, so, viene modificato solo quello in cui l'attributo corrisponde a questo valore teniamo conto che qui il div non è necessario perché possiamo, sono tutti div e comunque possiamo applicarlo anche a tutte le classi rosso se io per esempio qui dessi un, un, definissi non so, un titolo eh, titolo Eccolo qua, e gli dicessi eh sì, class uguale rosso, ecco qua succederebbe la stessa cosa, verrebbe modificato sia il titolo che il div. Allora, adesso lo tolgo così torniamo alla nostra situazione iniziale. Benissimo. Quindi abbiamo visto come selezionare un elemento del DOM in base al valore di un attributo, che in questo caso deve essere uguale. Ma supponiamo adesso di voler identificare tutti i div che iniziano con qualche cosa. Per esempio, tutte e due, come vediamo, iniziano con ross. Quindi io potrei dire che cosa? Selezionami tutti gli oggetti la cui, cui, eh, che hanno l'attributo classe che inizia con, cappellino uguale, ross. Allora, qual è che inizia con rosso? Questa e questa. Se io avessi qui scritto class uguale rosa, ecco qua, questo class uguale rosa non, eh, non sarebbe stato identificato da questa, eh, da questa eh, uguaglianza, perché non inizia con ross, ma con A. Allora, vediamo cosa succede qui. Ecco qua. Cosa viene identificato? Il primo e il secondo, cioè solo quelli che iniziano con rosso. Quindi, cappellino uguale. E la stessa cosa possiamo fare ehm, selezionando tutti gli oggetti del DOM il cui, un cui attributo termina per un certo valore. Allora, invece di mettere, eh, si mette dollaro uguale. Per esempio, qual è che inizia però rosso e rossetto vediamo un po' no eh, scusate qui ho sbagliato dovevo mettere class la class termina quindi dollaro uguale per o finisco però. se questo fosse stato roso allora sarebbe stato modificato anche lui ok eh, quindi abbiamo visto uguale per l'uguaglianza eh, cappellino uguale per l'inizio dollaro uguale per la parte finale e vediamo eh, di selezionare tutti quelli che contengono all'interno da qualche parte un qualche valore per esempio questo Quindi, qui. Eh, di nuovo class uguale e selezioniamo tutto quello che da qualche parte contiene SS Eccolo qua, contengo SS perché rosso e rossetto lo contengono. Se io avessi eh, rosetto invece che rossetto sarebbe selezionata solo questa e rossa i primi due.